Adesso assaggiamo la banana da 3 euro. Sai come si apre la banana? <ride> non so dove va a finire questo video. Questo distruggerà tutta la mia credibilità che mi sono guagliato in anni di duro lavoro. Davvero? Oggi ci mangeremo il sushi del supermercato con yuka e mangaka. Adesso lì si mangia un pezzo di, uh, un di tonno. Mi mm. sembra cacco e cerume. Il giapponese neba neba. Guardate quanto sembra buono. Quanto mi invidiate? No, che... Guardate, guardate che meraviglia. Mamma mia. Chi lo vuole assaggiare di voi? Il natto, eh. Il no, natto. No, Vero che non fa schifo? Ah. Vediamo oh, che yeah. lo finisce prima, facciamo la challenge. Vai, vai, vai. Ah! questo è quello più classico quello con red bean però io preferisco questo squid potato che è un po' più normale quello classico? Sì. abbiamo preso anche un taiyaki perché così glielo facciamo assaggiare a mangaka lo assaggia? è buono ma eh? Eh, perché senti quanto è caldo mettilo in mano uh, che bellino è un pesce vedete sì sì ma sai perché hanno scelto proprio questo? Eh. Perché praticamente questo pesce lo potevano mangiare solo i ricchi. Buon e, profumo. e quindi hanno fatto la versione dolce, no? Ah, per i Così poveri. anche per i poveri. <ride> Come lui. È un po' complicato, eh. Se l'hai mangiato in un secondo... Sì, sì, È stato buonissimo, veramente. Comunque non vedo l'ora di mangiare questi buonissimi sushi. Oh, ma sta carendo no, qualche pezzo di sacco all'ultimo. mi hai un sacco in testa. Davvero? Sì. Davvero? <ride> Beh, cioè, questo sembra dove c'era la pioggia, no? Uh -huh. Non sembra dove si incontravano i due della pioggia, quello delle parole yeah, yeah. Oggi ci mangeremo il sushi del supermercato con yuka e mangaka Ci sono un sacco di pezzi diversi e questo l'abbiamo pagato quanto? Mm, tu zero po <ride> No, vabbè, comunque 20 poco, euro. 20 euro No, un po' meno, 18, 18 euro Beh, ma comunque è pochissimo, perché 15 guardate quant'è mangiamo in tre Adesso lui si mangia un pezzo di, uh, un di pezzo tonno di mm. Ti è piaciuto questo sushi? Mm. Allora comunque nella seconda parte di questo video mangio sushi in un parco vicino a dove abbiamo visto la, la scena di Quidonawa. adesso come penitenza, anche un po' come un regalo sì. faremo mangiare al nostro mangaka 96 il deliziosissimo natto che, che a me puzza, non l'ho mai assaggiato perché puzza da morire il mio cervello mi dice non mangiare questa roba eh, l'ultima diciamo volta mi hai quasi ucciso con la lingua e sta sgocciolando da ogni dove scusa la lingua era buonissima allora vabbè che... Allora eh. Guarda come faccio io Prenditi le ohashi Sì Intanto c'è dentro la mostarda E un po' di salsatare C'è un po' di ciò e un po' di salsatare Ok Allora Rimuovere la pellicola trasparente Ma Uaah. Rimuovetela <ride> Ma che schifo guarda mangiando... No, guarda, guardate, che guardate che schifezza Guardate che l'hanno assaggiata anche i maids Guarda che, che cavolo Questo adesso vola <ride> Bene, aggiungiamo la salsa tare. Sì. apriamo qui, vedete? Sembra un art attack. Ma così freddo si mangia? Eh sì, si mangia freddo, sì. Ah, Oddio, via. io conosco anche gente che l'ha fatto saltato in padella. Eh. Cucinandolo. Queste come vedete sono bacchette molto più lunghe perché sono fatte apposta per cucinare. Il notto. Sì, però non so Qual se... Qual è meglio. la salsa tare? Questa è la salsa tare. salsatare mm. sì. Salsatare Sì Salsatare <ride> Salsatare Sempre quasi una parola italiana Aggiungiamo la mostarda Sì Un milligrammo di mostarda come vedete Sì Adesso è arrivato la parte clou di questo, di questo video e... <ride> Mangaka non ti puoi ritirare la metà video Vai vai dai, ci sono adesso, Devo scappare. adesso bisogna mescolare Mamma mia ma no, che schifo No è un po' No ma tra l'altro noi abbiamo preso quello con quelli in grani che fa un po' meno schifo, ci sarebbe anche quello piccolo, però devi proprio dividere tutti. Sembra cacco e cerume. No, cerume l'hai mangiato l'altro giorno, ma lo mociolo, mangiato... mociolo, Sembra quello che rimane nel fazzoletto praticamente. Il Mocciolo. Oddio, non ho perso un pezzo. Che culo. Posso perderli tutti? No. Non si dividono. Non Quindi non li possiamo mangiare, vabbè. No, no, eh, possiamo, capita, impegnati capita. E, e vedi di fare questo. Mm. Ok, oh, ci stiamo riuscendo Ecco che viene questo, questo si dice in giapponese neba neba non Neba dai, neba Neba neba sarebbe questo viscidume, vedete? Mm. Guardate quanto sembra buono Quanto mi invidiate No, ma, pizza, no, pizza, no. ma è buono, è buono Guardate, guardate che meraviglia, guardate che bontà, che bontà Mamma, mi mangio qualcos'altro No, no, devi mangiare Io voglio mangiare la banana, o il cioccolato No, dopo, dopo, dopo Te la mescolo io per te, Per ecco, mangiare bella. questo, perché <ride> ci vuole un po' di, di, di destrezza Sì, ho capito, ma Mamma mia Ma perché puzza? Ma non puzza, è profumo Di morte, di cosa? Mamma mia Chi lo vuole assaggiare di voi? Il natto, eh Il no, natto Che schifo Beh, mangiamolo Un, due, tre Guarda che fa bene, fa bene ma lei non lo mangia e sta bene uguale. Eh no, non sta così bene. Hai visto che voce rauca che aveva inizio video? Se avesse mangiato un atto. Ok, siamo pronti all'assaggio? It's, prendine di più, prendine di più. Eh, ma se ne prendi uno non, non capisci il sapore. No, che schifo. Dai detto che prendiamo Prendine di più, prendi una bella manciata. No, una manciata generosa. No, almeno, almeno prendine un, un tantone così, tre, no, no, così. Dai, 3, 3, 3, dai Vediamo che lo è. finisce prima, facciamo la challenge Dai dai dai No perché mi coglio <ride> <ride> Buono? Vero che non fa schifo la legge. Ah. Altro, eh È un mucciolo è buono Ma è più buono col riso Prendi un po' di riso Ti è piaciuto? No, è, è orribile Ragazzi, eh, visto il grande successo che ha avuto il natto eh, Il nostro mangaka non vuole più tornare Mangaka? No, visto qua che schifo è Dai che mangiamo la banana da 3 euro Non vuoi mangiare la banana da 3 euro? Così ti passa il sapore Mangaka? Arrivo, arrivo, arrivo. Ma basta quel natto Adesso assaggiamo la banana da 3 euro sì. Non sei contento? 3 euro di banana Sì, sì, sì, contentissimo Basta che non è dato per... ti mangio tutto Ma sta pesando, ma per cosa la usi? Perché 3 euro per una banana è tantissimo Oh, ha arricchetto E ci ha preso lo hacker, Yuka Yuka ci ha preso lo hacker Paraparapapa al gusto cappuccino Oh mio Dio, siamo pronti per mangiare? Uh, guardate allora, Questo sì, altro che matto Ci ha preso il hacker al cappuccino Yuka, è buono? Mm. Oi sì? sì? E questa è la cioccolata che ha disegnato un mio amico questa, eh, questa, Questo design e anche la cioccolata proprio un lavoretto No, non è storta È, è dritta e storta solo la fine Vedi come è strana? No, è no, proprio è la... Sembra una gondola eh. Gondola Stavo proprio per dire quello Stavo proprio per dire quello È una gondola È una gondola sì. Mm. come la... <ride> comunque ricordiamo che mangaka è fidanzato eh. esatto per cui non fatevi avanti ecco non c'è spazio sì eh. Sai come si apre la banana? Sì, da sotto Sì, molti la banana la aprono da qui Ma anche io molti la apro da lì, così. però le scimmie la aprono da qui, quindi, quindi le scimmie... siccome le scimmie sono molto più intelligenti dell'uomo Quindi facci vedere come la apri, tieni ti e li... Io devo aprirla la banana Sì, sì, sì. Faccio vedere la tua abilità maturata in questi anni nell'aprire le banane Io non ho aperto tante banane in vita mia Poi non sono non abituato tante, a banane così grandi Che ha detto? <ride> ha detto che in Giappone sono abituati a aprirla dall'altra, ma anche in Italia si apre di più Oh mio Dio <ride> Non so dove va a finire questo video. Secondo me andrà a finire con la, con la tua serie di piccolo picco Ecco, secondo me va a finire lì questo video, se va avanti così. Mamma ma mia! Sai che sarà demonetizzata. Sì, beh. subito. 3 euro è costa, quindi. Ne varrà la pena. Lo scopriremo adesso. La, la, la vuoi, la vuoi Qu attaccare? Questo distruggerà tutta la mia credibilità che mi sono guadagnati in danni di duro lavoro. Davvero? Mangia la prima cosa. Buonissimo Ma in realtà, in realtà Non vale 3 euro Ma prendete in mano te Dai che sennò fa impressione Capite perché non faccio vedere gli occhi eh, Non faccio vedere gli occhi per un motivo Ma, ma fa cagare tra l'altro 3 euro di banana fa anche schifo Cioè è secca È proprio, è proprio inca È inca è proprio, Si fa schifo È poroso Finiamo in dolcezza questo video almeno ragazzi Grazie mangaka Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un mi piace Andatevi a vedere il canale di mangaka Ciao Arrivederci. Caro iscritto o iscritta, lo sapevi che Sebastiano Serafini fa anche il cantante e si cimenta in canzoni giapponesi? Ebbene il suo nuovo singolo Flower sarà finalmente disponibile su Amazon, iTunes, Spotify e tutti i maggiori digital store. La canzone Flower parlerà di come le persone spesso per rincorrere i propri sogni sono disposte a fare molti sacrifici. Realizzare i propri sogni è come scalare una montagna per cogliere un fiore. Perché solo quando lo si coglie ci si rende conto che è qualcosa di insignificante se paragonato al lungo e faticoso viaggio fatto per raggiungerlo. Io e Mangaka96 riprodurremo questa scena di Kimi no Nawa grazie a Yuka, quindi non perdetevi che a fine video mi metteremo la foto. Gli eh, chiediamo se la possiamo fare assieme? Adesso. Eh, ma non mi sembrano molto contente. Ah ma guarda che in realtà c'è veramente la fila. Eh beh, sono delle scale famose, quindi non poteva che esserci la fila. Però dobbiamo vedere l'originale per capire come fare.